Darsi. Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo lo spato d'Islanda. Di si tratta di una calcite e attraverso questo minerale è possibile osservare il fenomeno della birifrangenza. Vedete queste scritte? E vediamo all'opera il fenomeno della birifrangenza. Anche i vichinghi pare che usassero questa pietra. La chiamavano pietra del sole. Serviva per orientarsi in mare aperto quando il sole non era visibile, perché è coperto da nuvole. Infatti, il minerale polarizza la luce del sole e permette di vedere da dove arrivano i raggi e quindi individuare la posizione esatta del sole. Vieni fuori con me. La chiamano più ad Idę by